Eccoci qua con un nuovo episodio di Ginplotti e eh, ormai, suppongo, dopo tanti episodi sapete come funziona e quindi andiamo direttamente nel merito della questione e vediamo quale teoria del complotto dobbiamo scegliere oggi. Questo è per te, questo è per te e questo è per me. Io oggi voglio provare una nuova teoria del complotto, nuova perché non l'ho mai proposta, ma anche questa è un evergreen che va avanti da 200 anni o so. Beh, io... Vediamo quale teoria del complotto oggi ci potrà deliziare con dei simpaticissimi sciottini di Gin. Non ho parlato. Che sguaggia. Dammi un numero nel frattempo. Due. A Due. Quindi dobbiamo prendere quella centrale. È evitato. Infatti sento sempre uno che è uscito forse. Peccate, non è il mio. È il mio. E mi era bellissimo, ragazzi. Una new entry era ora che arrivava, tra l'altro. 5G. Quindi iniziamo con selezionare le parole. Ovviamente non possiamo andare con 5G No, oh, possiamo andare con Bill Gates. Allora, Bill Gates. frequenza mm. Drei Ammalare Coronavirus. No, coronavirus sono metti metalli invece. Metalli. Vaccini. Vaccini. Ma sì. Piano, secondo me piano esce questa volta. Ma quindi epidemia no? Epidemia in generale. Dipende. Eh, se, se tu vuoi dare su, epidemia, dobbiamo invece. scegliere un video sp specifico. Mm. Metti epidemia o coronavirus, metti qualcosa. Ok, se noi mettiamo che valgono entrambi, epidemia e coronavirus. Ah d'accordo. Metti radio sì, sì, e mettiamo 5G, mettiamo 4G. Alcune di queste parole possono essere dette in concomitanza. Quindi, eh, se esce tipo la parola radiofrequenza, prima varrà va ra radio. E poi, se verrà detta la parola frequenza, si vede con frequenza. Allora, noi le scriveremo qua per ah. benino e, e ritorneremo tra un secondo. Dunque, abbiamo trovato un video leggermente più lungo del solito, di 19 minuti e 54 secondi, quindi 20 minuti fondamentalmente. Intitolato «Nessuno ne parla, i TG ce lo nascondono, 5G e Covid-19 di un certo Milcox underscore 95» diciamo questa sta quasi dicendo il più piccolo di me ne sa più di me. Quindi ascoltiamo i giovani e vediamo cosa hanno da dire oggi, sperando se il video è giusto e che non sia una persona in giro comunque, sia un finto complottato. Ma vediamo, secondo me non lo so. In caso facciamo la regola dei 10 minuti nel caso in cui ne prendiamo un altro. Pubblicità a te.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 come sapete il coronavirus ma nessuno ha legato effettivamente che cosa sta succedendo Line. in Italia e nel resto del mondo hai tu. ovvero molto semplicemente e lo seconda, io ovviamente ora andrò sul mio pc sul mio schermo qui su google ovviamente andrò a cercare delle informazioni relative al 5g ovvero la nuova eh, banda che ovviamente stanno cercando tutti l'avevamo capito però qual è il problema? In larga scala adottato eh, iniziato il 2019 ad oggi virtuale telecomunicazioni servizio provider Um, le infrastrutture 5G, ah, funzionalità 5G, communication, ok. Uh... Raga, io faccio un po' così perché poi magari ve lo traduco in direttamente no? Magari riesco un po' ah, per... a che stampa. La frequenza è molto mm. ehm, diversa, ovviamente. Qual è il discorso? Che praticamente qui dice che ehm, le bande del 5G, appunto, si eh, aggirano verso ehm, cioè ci permetterebbe di navigare con il cellulare a 100-400 megabit. Che pa che c***o. Scusate raga, vi dico la verità, cioè nel senso non è un filologico sta cosa A ma fare diretti come questo Io limitati e cose limitate, il limitato non tira niente a nessuno D'altro canto ci costringeranno a cambiare telefono, a cambiare smartphone, a cambiare tutto Ma allo mm. allorché il discorso no, non quello è, è il fatto di che? cambiare smartphone Ok, è vedere la pericolosità che ha queste onde 5G verso di noi Ovvero, raga, molto semplicemente quello che voglio dire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 Vabbè, ora non lo so di preciso, non sono proprio un esperto in ah. campo elettronico da questo punto di vista. però effettivamente quello che vi dico è: per quel che so, ovviamente, già il telefono di base va male, nonostante se provate a mettere anche ehm, le gonfie blu, tutto va bene. No. Una esatto. cioccolata non casa, eh, molto vicino, questo... no. No. sicuramente la tavoletta di cioccolato vi si squaglierà perché vi dico questo? Perché effettivamente è vero, eh. è la causa di io io a, ehm, si eh. distruggere <ride> tutto queste eh, onde elettromagnetiche che è appunto eh, 5G, 3.5 GHz Cellular Site, Vodafone, Incar. E quindi in Germania già l'hanno installato praticamente a quanto pare faccio vedere la passo, non è così, infatti, qui c'è anche una mappa di Gallia. Trovo un attimo che ve la faccio vedere, vediamo un po' se riesco. Allora, dunque, vediamo un po' qui come posso fare, ok, penso di qua suppongo. Ok, ma c'è il 5G. Vediamo un po'. Ok, perfetto. Sto registrando. Si, ottimo. Ok, scusate, raga, riaggiungo appunto lo schermo. Ok, perfetto. Okay. ok, ottimo, ok, perfetto ah, e praticamente come vi sto appunto facendo, ok, ve lo faccio vedere ah, da qui almeno cambia un attimo la, la schermata oltre no. che ci sono io che eh, mi faccio bel notare, praticamente effettivamente il 5G a quanto vedo ha questa grande eh, questa problematica qui che appunto Quale? va ehm, a influenzare Qua, dici, Milano 90 milioni, bari... Ma questi sono i soldi che hanno speso per ristarrare 90 milioni 60 milioni a Bari Matera. e Matera e l'Aquila 30 milioni, no, ora che sia inizi? vero o meno io sinceramente Tra raga questo. vi dico la verità non ne ho una vaga eh, effettiva idea di quello che eh, che sta succedendo sostanzialmente se tu però una, se tu quello, quello che vi di posso idea. dire a tutti gli effetti è che a parere mio sembra una grande cosa che alla fine non è che eh, sia effettivamente uh, che succede qui ok vediamo Io un po capisco, no che non, che non, non è che sia totalmente positiva bella per bella cui bella quello che vi bella bella posso dire bella raga bella cerchiamo anche bella noi bella di bella batterci bella per bella evitare bella. di far installare questa rete di telecomunicazione in quanto se ci pensate già abbiamo il 4g che prende no, con per dappertutto ed è molto funzionale oh, E eh, effettivamente a qualcuno fa male rispetto al 5g sicuramente meno problemi e poi alla fine raga non pensiamo solo ad avere un internet super potente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 non proprio attaccato, distaccato leggermente, diciamo. Mm. Però effettivamente a quanto vedo il 5G sarà questo. Eccolo, legame fra 5G e coronavirus, eccolo qui vediamo. Printe qui ci va a vedere che ci sono queste reti potentissime del 5G come Ah, sono fatte con Photoshop. 1, 2, 3, 4 5 6. Cioè, mh, una cosa inverosimile in Fare danni senza evidenze. Vabbè, ovviamente poi prosegui la pagina, però non mi vado a vederla tutta. e praticamente effettivamente ah. è legato molto al coronavirus a sta cosa, cosa che non vi dicono. E perché non ve la dicono? Ora vi ah, faccio un attimo di vedere almeno chiedo... ve lo spiego meglio io. Ecco. Ah, Quello che non vi fanno appunto non vi danno la possibilità di vedere effettivamente che cosa succede tramite questo. Mh, eh, come dire questo mh, insomma 5G questo coronavirus tutte queste cose che stanno accadendo nessuno vi Ma spiega effettivamente sempre, che il problema è anche questo, questo. 5G detto, ovvero raga se ci pensate stanno morendo un sacco di persone e principalmente dove sono morte quello che voglio dire mm. esattamente mm. a One e che succede allora un attimo vi metto un attimo una mappa sì, Google Maps e non vi faccio on. anche capire personalmente il mio parere qual è praticamente allora ecco mm. qua mettiamo Google Maps ve lo faccio direttamente vedere mm. anche a voi in maniera che Grazie. almeno lo vediate eccolo qui allora Andiamo a cercare, per esempio, Wuhan qui su Google Maps non Dai, anche, ah! ma la città dove è situata, da... proprio, no! è situata proprio a UPE qui in Cina. Ora, il discorso qual è che, come sapete, ecco, addirittura c'è X ci angle... <ciEDC1> eh, ah, pensavo ci scritto, Vabbè, ah, ah, no, è comunque bello, qua in un centro ci cioè, sono molte, da quello che so, industrie di telefoni, telefonia, roba varia. A sto punto, se loro abbiano fatto partire il 5G da là, questo noi non lo sapremo mai. D'altro canto tra l'Italia e la Cina non c'è distanza. A, armi, a tutti gli soldi. effetti nonostante ci dicano che sia quanto, chissà quanto sia distante ma effettivamente ah. se il 5G lo stanno mettendo in tutto il mondo ah. e il problema è che si, ehm, eh, si espande da una piccola ah, eh, un azione che può essere l'Italia e poi lasiego, arriva dappertutto 5, 20, ovviamente 5, 20, perché cioè proprio... mettendo allora facciamo diciamo il punto della situazione Mettiamo un punto qui sull'Italia, mettiamo un altro sulla Germania, un altro sulla Francia, sull'Austria e tutto quanto se non collegano in 5G automaticamente le frequenze ci 4G, Però quello che dico io effettivamente abbiamo la possibilità di mettere okay. i telefoni satellitari, che sarebbe la meglio cosa a tutti gli effetti per tutti e a quanto vedo appunto qui ci sono veramente molti, ehm, molte immagini su Google Imagining che appunto fanno vedere i pericoli di questo 5G quindi cosa che la sua di informazione dice, Google ma, Immagini ma a tutti gli effetti cioè, che e la borderline ora siamo proprio a Google Immagini per tutti in tutti gli operatori cosa che non si adeguano mai perché un'altra cosa che voi io vi faccio rivedere praticamente gli operatori telefonici non si adeguano mai a ciò che appunto va a essere la soglia di internet in quanto per esempio nella mia zona prende bene Wind 3 Infostrada e queste linee qua per esempio Vodafone non prende da me allora che Vodafone sta facendo in modo di mettere questo ehm, maledettissimo 5G sì. mia, vi dico la verità perché è una cosa no? onestamente non è che sia proprio vediamo un attimo se trovo un'altra cosa eh. un'altra immagine sì. Vodafone vediamo un po chi, ehm, eccolo qui come potete vedere già da qui da da Vodafone, praticamente, che in realtà ha già fatto qualche pubblicità. Eccolo qui, cercando su Google 5G Vodafone, già troviamo tantissime pubblicità di Vodafone. Non c'è solo il 5G, arriva un ok. Qui addirittura arriva un nuovo servizio. Addirittura, cioè, ragazzi, veramente, siamo arrivati al punto che ci stiamo facendo ammazzare da questi. Scusate la parola, ragazzi, perché effettivamente sono dei. Già ti fanno. Ecco, per esempio il 5G è arrivato a Milano eh? e non vi dice qualcosa questa parolina che il 5G è arrivato a Milano. D'altro canto, a Milano c'è stato l'apocalisse del coronavirus. Ma davvero, è questo d'obbligo! Dato che il 5G è arrivato a Milano. Sta devastando tutti quanti, in poche parole, e questo è, il, è ciò che vi posso dire a tutti gli effetti. No, per cui, dato che sta devastando tutti quanti, sto coronavirus, il 5G principalmente è arrivato a Milano e questa città qui. E sono quelle più colpite dal coronavirus, ah, anche a Codogno, suppongo che ci sia. Ah, adesso voglio fare un'altra livella web insieme a voi, cioè insieme, vabbè, ah. fondamentalmente lo faccio, ok, ho scritto pure male, comunque vabbè. Allora, vediamo un po', 5G, Codogno, che è la prima città che appunto, ok, un attimo che vi dimettisco. Ah, mi sta rispondendo. Eccolo allora, qui, la tesi complottistiche che collegano il coronavirus in Italia, eccolo qui, qui vedete, qui ci sono addirittura uh, le tesi complottistiche che collegano il coronavirus in Italia alle reti 5G. Sui social comunicano eh, a circolare articoli e video che in collegano le nuove no. rete internet, al esatto, le, ti, due, eh, ha detto prima con le, le argomentazioni usate in, comunque, in un ehm... network che tocca l'Italia, ma è molto più esteso. Eh, in discussione questa storia del 5G e del coronavirus, che appunto sta, eh, io penso che ci sia un legame molto forte tra queste cose. Però, eh, quanto, eccolo qua, per esempio, vediamo questo qui, è ah, allora, ma... molto più interessante. Infatti, guardate raga, cioè le cose corrispondono Veramente ma raga, c'è la questione 5G ma 4, cosa? Milano, su Milano, praticamente E chi è, è il tonno, il, è eh, il brand che ci sta eh, Ammazzando, Vodafone, raga Cioè, ma porca ah, miseria, io sto boh. veramente Guardo queste cose, non è che mi spavento Però mi dico, porca p***a No, ma perché nessuno è arrivato a questa cosa? Perché, è, eh, eh, no. ecco il tutto, raga. Ok, un attimo, so abbiamo capito arrivando. tutto a questo punto. In poche parole, Vodafone ha voluto installare questa tecnologia 5G, cercando appunto di aumentare la sua banda internet passante quant e quant'altro. Perché, Vodafone, veramente, che hai... raga, in molte zone Italia, anche non è fa schifo, tutto. come vedete. Quindi, dato che appunto ha ehm, installato questo eh, 5G praticamente, le stanno facendo in modo di. Oh, massaggi tutti, in poche parole. Questo è il quanto, in poche parole, però, effettivamente, raga. Ah cioè vabbè ok perfetto quindi da quanto abbiamo capito prima di questo 5G raga in poche parole Ciao ciao. Tutti gli operatori Ciao, ciao, no, stanno, ciao, 50, ciao, ciao Cesare, Sei bravissimo sei il numero uno I suoi poteri erano troppo forti Allora io prima mentre tu cerchi un altro video Il motivo per cui Ci provo non, nessuno ci è arrivato. Eh, perché non c'entra nulla il 5G con il coronavirus? Non c'entra niente. Prima, poi, cioè. mentre tu cerchi il video, io voglio spiegare la cosa dei, dei telefoni dell'Italia perché poi me la dimentico. Io non ci riesco a dimenticarla, così la facciamo finita. Qualunque antenna deve avere una lunghezza che deve essere un multiplo della lunghezza d'onda. Segnale a frequenza più, più alta significa lunghezza d'onda più piccola. Bla bla e possiamo avere cellulari compatti se vi ricordate i primi cellulari avevano l'antenna estraibile esatto. per quel motivo più aumenti la frequenza del segnale quindi vai sulla frequenza 2.4 GHz. che poi questa 2.4 GHz non è una frequenza è la frequenza che molti stati occidentali non so, eh, da altre parti del mondo io parlo dell'Europa e forse sicuramente anche gli Stati Uniti perché l'unica frequenza libera è che tu non hai bisogno di una licenza Qual è il mm. problema? Più aumenti la frequenza, e più il segnale ha difficoltà a passare gli ostacoli. È, è lo stesso principio, se voi ascoltate musica, o meglio, se il vostro vicino si ascolta la musica, voi sentirete i bassi del, della canzone e non esatto, gli alti. Perché, perché i muri non riescono a vibrare a una frequenza alta, solamente a una frequenza bassa. La stessa cosa vale per le onde entropagnetiche. Se tu aumenti la frequenza e vai su quelle che vengono definite microonde che ha una potenza bassa rispetto a quella del microonde, quindi noi non arrostiremo perché non sanno di 1000 Watt. Per esempio, il nostro wifi, fi che io ho nella mia stanza, che viaggia alla frequenza 2.4, esistono anche i wifi che vanno alla frequenza di 5 GHz, basta che vado nel giardino, non mi prende più, perché abbiamo i muri spessi. E abbiamo una potenza, se non ricordo male, o 0.1 o addirittura 0.01. Va a differenza del microonde, che va a 1000 watt, siamo a 10.000 volte o addirittura 100.000 volte periodi, più potenti. Io penso che lo fai 0,1 watt. Cioè non friggiamo come nel microonde comunque, no. che è quello che vogliono che dicono la maggior parte dei complottari Quindi è dei... normale: esatto, è normale che se tu vai a una frequenza più alta, domani devi mettere più ripetitore perché non se la fa passare le case. È, ovvio, è, è normale, cioè è fisica: fisica 2 elettromagnetismo. Basta, cioè non, non si muore. Non si può. Anzi, è più probabile che ti viene un tumore al cervello se stai 10 ore al giorno con la, ehm, la cuffia Bluetooth che va a sempre alla frequenza di 2.4 perché è l'unica frequenza libera. Perché sai tutto il giorno. Io, io personalmente, voi lo sapete, quando io parlo al telefono parlo sempre col, col viva voce. Mm -hmm. Perché? Ma non perché ho paura che mi venga il tumore al cervello, perché quando parlo al telefono mi viene... Mi si riscalda la re e l'orecchio e mi dà fastidio, e quindi parlo sempre colpi ovvi. Sì, però, comunque, chiaramente può essere che causano malattie, ma è sempre soggettivo, è una cosa che, comunque, non so nemmeno se. Ma so le malattie che... possono eh, essere a prescindere! Ah, infatti, da cosa, dall'aria, dall'inquinamento, cioè dall'aria, perché chiaramente c'è l'inquinamento, da tanti altri fattori. Che comunque, se capitano, capitano. Non è che perché allora c'è cioè 5G, vuol dire che tutti moriremo a rossidio o tutti col tumore, cioè, non, non è detto. Mi sono un po' triggerato No, io pure l'ho partita. Molto bene, dopo esserci annoiati con un video di uno che parlava Il cuore della nostra piccola missione, i gemelli e Bob A Ma macchinetta ci guardiamo un video di una, diciamo, vecchia conoscenza che ci aveva accompagnato qualche mese fa Massimo Mazzucco Di Mazzucco, esatto Caricato da... Però è, è caricato da, diciamo, un nostro canale omonimo, Border Knights quasi, oh. massimo mazzucco, due punti, 5G e taglio indiscriminato degli alberi. Andiamo! Vedremo. Dai. Allora, oh, la staglia degli alberi. Da quando ho iniziato a interessarmi del 5G, oh. ho scoperto che vi sono non uno, ma due aspetti preoccupanti di mm. questa nuova tecnologia. Sì. Nel frattempo vorrei portare alla vostra attenzione un secondo problema, ah. che non è da meno, e riguarda la distruzione selvaggia e sistematica dei nostri alberi. A quanto pare infatti gli alberi, soprattutto quelli più alti, impediscono una buona irradiazione del segnale 5G e quindi li stanno togliendo di mezzo in tutta Italia. Con delle decisamente ridicola. io un paio di mesi fa mi ero accorto che dalle mie parti avevano tagliato in modo abominevole dei bellissimi viali alberati e ho cominciato a chiedere in giro quale fosse il motivo ma nessuno mi sapeva dare una risposta. al punto che ho iniziato a sospettare che ci fosse di mezzo il 5G questo è Butac uno dei siti classici italiani di De debunking che proprio oggi ha pubblicato un articolo nel quale cerca di smentire questa ipotesi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 Ora, Butak, a parte che qui nessuno vende cappellini, stiamo solo cercando di proteggere la nostra ricchezza naturale, casomai. Ma il fatto che gli alberi rappresentino un ostacolo praticamente insormontabile per i 5G, ormai ah, no, è un dato accertato. G. Lo confermano ad esempio due documenti ufficiali del governo inglese, pubblicati da dall'Ordine Survey, l'ufficio che si andone, occupa andone, della no, mappatura del territorio. Bella. Uno si intitola Pianificazione 5G,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 Significa, invece, che questi oggetti avranno un impatto significativo nella propagazione del segnale delle microonde millimetriche mm. e che quindi vanno assolutamente presi in considerazione mm. durante i rilevamenti. Il documento poi presenta diversi esempi pratici. Si Qui si dice, pure questa zona dello stadio ha dell due aspetti interessanti le, le, le, che dovrebbero essere presi in considerazione in per... come ostacoli potenziali per le trasmissioni. Le torri di supporto all'esterno dello stadio Guardate adesso gli articoli mm -hmm. che mi sono stati mandati dagli ascoltatori di Border ah, poi decidete voi se eh, c'entrano qualcosa oppure no. Io vi dico solo una cosa, sono quasi tutti articoli del 2018 o 2019, ah, quindi molto recenti, e quasi sempre viene data una spiegazione risibile per il taglio degli alberi, ovvero risultano di colpo tutti malati, oppure ti dicono che ne pianteranno degli altri più bassi, con, oppure con, che con sono che diventati improvvisamente tutti pericolosi. Cioè alberi secolari che sono lì da più di cento anni a colpo diventano una In minaccia. Città per il Penso, cioè, di fatto mi ha scritto una persona stata, spaccata, che si occupa di installazione 5G manca e manca mi ha detto che in effetti moltissimi sindaci e amministratori locali vengono spaventati dall'idea di poter essere ritenuti responsabili per eventuali danni causati dalla caduta di alberi e quindi non appena gli si suggerisce di tagliare le accettano spesso anche senza il nulla nullaotto delle autorità che dovrebbero salvaguardare il verde guardate quello che sta succedendo in Italia Palermo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 Udine via Pieri, iniziato l'abbattimento degli alberi. Verona, centinaia di alberi da abbattere per realizzare il nuovo filobus. Allora, intanto facciamo il conteggio dei punti. Sì, Penso metti... senza sì. indugi, credo che tu abbia perso questa volta. È già... Ed è la prima volta che tu perdi. Eh già, è la prima volta. Mi dispiace, devo andare. Ah. Dai, guarda, facciamo una cosa. Metalli me lo bevo io perché l'ho deciso io, mm. All'epoca metalli. Sì, Salute. Bello 5G e eh, mi sa che non mi ha portato tanto per sto studio st allora cioè praticamente lui ha fatto lei ha fatto una carrellata di come si dice di giornali Gioia, in, vuole uno in cui praticamente si è preso vaccino. faccio vedere la distruzione di del 99% di alberi in città c'era di uno che era un bosco vicino prima o se foggia no? non mi ricordo bene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 Volevano abbattere un altro albero vicino a casa nostra perché stava cascando indorno, addosso al nostro palazzo. Che poi hanno risolto tagliando alcuni rami. per ora. Ma gli, cosa. ma gli alberi possono costituire un pericolo. Certo. Certo. Il problema qual è? Le persone possono dire: Beh, io mi assumo il pericolo, non voglio uccidere l'albero. Ma il problema è che il comune non si so vuole assumere quella responsabilità eh per l'assicurazione. Quindi li abbattono, magari. Li abbattono, le, se ne tolgono 30, ne mettono 30 ma da un'altra parte. No, Ad esempio, dove abitavo io prima è capitato che io un giorno mi, mi svegliai e trovai appunto confusione, uh -huh. eh, la strada bloccata, perché vi era un albero molto grande, però che stavano tagliando, io ho li ho trovati che lo stavano tagliando, e io mi sono abbastanza arrabbiata perché quel punto era un punto di ritrovo per molte persone perché c'era. siccome quando molto caldo spesso in estate era un punto di trove per lavoratori, muratori che magari volevano prendersi un po' d'arietto, trovavano bello l'ombra sotto questo grande albero, era un punto di riferimento per molti anni lo è stato, comunque per le, gli abitanti della zona e ci rimasi male. Poi spiegarono che il, il motivo che non era un perché è il 5G era per il 5G, no, il motivo era che un grande ramo si era staccato e stava cadendo sulla casa di un residente lì. Quindi chiaramente hanno tagliato una gran parte dell'albero per evitare questi problemi. Comunque l'albero hanno lasciato lo stesso, hanno semplicemente ridotto le... la sua grandezza. cosa è successo qua? Però c'è, cioè non hanno fatto nessun atto di chissà che. Alberi <ride> che vengono distrutti?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 Che poi non capisco no, per... perché, Devo devono usare gli alberi di pino? Che quando lo tagliano gli aghi seccano e cascano. Ok, visto vi Ma... no, che mi sono fatto le palle di Natale, avete altri commenti? No, anch'io mi sono fatto le palle di Natale. Vi dico un sono rimasta profondamente delusa a 5G dai video che abbiamo beccato perché mi aspettavo più parole. Ma evidentemente abbiamo anche sbagliato con, con la scelta di alcune parole. Ah però... Vabbè. Eh, ci riproveremo con il prossimo video. Chissà quale altra fine del complotto mistiche discuteremo. Io spero che uscirà quella del motore per pelle la prossima volta. Speriamo bene con i prossimi video. <ride> Una buona serata. Alla prossima. <ride>